Salve a tutti, io sono Chiacobit e benvenuti in questo mio nuovissimo video. Oggi ho deciso di farvi vedere uno degli acquisti che ho fatto online, precisamente sul sito della Manga Senpai, una casa editrice italiana che ha acquistato 100 copie dalla Cina dell'Art Collection numero 2 di Old Xian. Spero che la pronuncia tra l'altro sia giusta. Attualmente le 100 copie sono finite purtroppo, però non so se sul sito cinese o comunque in Cina queste copie siano ancora disponibili, quindi se per caso magari riuscite a trovare delle le copie, fatemelo sapere nei commenti perché sono davvero curiosa di saperlo ma per chi non sapesse chi è Old Xian Old Xian è un artista ma anche autrice di Mahua cinesi io l'ho conosciuta per esempio grazie a 19 Days, la cosa che mi ha sorpreso di questo art collection è la qualità dell'impaginazione delle pagine e non solo anche della particolarità del tratto dell'autrice che ovviamente non ha veramente uguali, però eh, davvero le pagine sono molto cariche di colore molto spesse non pensavo che un art collection cinese avesse questa grande qualità il colore che viene utilizzato i contrasti, i corpi che vengono disegnati davvero molto molto bello non vi farò vedere tutto quello che c'è all'interno di questo art collection perché ovviamente il piacere di averlo acquistato resta, però in realtà il problema principale è che davvero ho paura di questo, e che il video venga cancellato per problemi di copyright. Allegati a questo art collection c'era un poster, che adesso vi farò vedere grazie all'editing, e anche delle cartoline con vari sketch anche tra i personaggi di 19 Days, ma io direi di non farvi aspettare troppo e di farvi vedere subito quello che c'è all'interno di questo art collection numero 2 di Old Shan.